Don Tonino Bello diceva che ogni buon cristiano deve portare con sé anzitutto il bastone del pellegrino e la bisaccia del cercatore, erano sue espressioni. Diceva Nella bisaccia del cercatore vanno messi quegli simboli fondamentali della fede che possono essere compresi da tutti perché il motivo del camminare è l'incontro, cioè bisogna evangelizzare nelle relazioni incontrando gli altri. Ecco perché in questa domenica il Vangelo ci riferisce di Gesù che invia due a due, avrebbe potuto inviarli ad uno ad uno, ma preferisce così. Comprendiamo dunque che in Gesù c'è questo vivo desiderio di tenere insieme le persone affinché in solidarietà tra loro, nella condivisione piena, nella comunione, possano dare testimonianza di fede agli altri. Il primo, il primo annuncio viene proprio dall'incontrare almeno due persone solidali, due persone fedeli l'uno all'altro due persone credenti, due persone appunto radicate in quel Vangelo che annunciano con la propria vita. E l'equipaggiamento del missionario è semplice, visacce, calzari, zaini, poca roba, l'essenzialità. Quello che è importante è appunto che il cuore parli e parli con le opere, con i gesti e testimoni la necessità della comunione. perché per Gesù è importante questo, perché il male eh, lavora soprattutto su questo, dividere, la divisione. E quel demonio si diverte a dividere appunto. Lì dove c'è divisione trova campo libero e può agire più facilmente. Ecco perché Gesù ci manda due a due, ecco perché dobbiamo essere comunità, non vi può essere autoreferenzialità, non vi può essere che individualismo, bisogna ecco, avere questa umiltà di stare l'uno accanto all'altro, al di là di ogni, di ogni protagonismo, come diceva Sant'Antonio, no? non io, io, io, io, ma io ho fatto, io ho vissuto, io, ma Dio ha compiuto attraverso me, Dio, Dio, Dio e noi, direi, noi insieme con Dio e credo che questo sia importante proprio per vivere la dimensione della sinodalità di cui ecco, il Papa sempre ci parla di cui ha parlato anche alla Chiesa italiana recentemente buona domenica a tutti che sia un cammino fatto insieme come i nostri i nostri associati al Movimento Apostolico Ciechi che camminano a due a due vedenti e non vedenti e camminano insieme per fare un percorso insieme nessuno si sente di più o di meno dell'altro ma insieme fanno questo percorso questa testimonianza, danno questa testimonianza di fede. Buona domenica.